Una Multifactory è un ambiente di lavoro a governance partecipata. Eh, governance partecipata significa che le aziende che entrano dentro il Multifactory, che entrano a far parte della Multifactory, eh, hanno anche il compito, si assumono il compito di gestirla. Quindi non c'è un ente gestore esterno, eh, una società che prende uno spazio e lo gestisce eh, come in altri modelli, ma è un eh, soggetto creato dalle aziende stesse che sono dentro il Multifactory. Quindi chi vuole porre la propria attività dentro la Multifactory eh, entra anche a far parte di questo ente di gestione che può essere un, uh, un comitato, che può essere un, uh, un gruppo informale a di solito è un'associazione in maniera tale da, poi, da poter anche uh, interagire con l'esterno in maniera uh, differente però la cosa importante è questa c'è un gruppo di aziende che si riunisce in associazione e che gestisce lo spazio nel quale pone la sede, la base della propria attività. E quindi è chiaro che tutte le decisioni in merito a ciò che l'associazione andrà a fare, in merito a ciò che la Multifactor andrà a fare, quindi come si propone, se eh, fare degli eventi verso l'esterno, eh, come impostare il sito web, eh, tutte queste cose sono decise direttamente dalle aziende che sono dentro la Multifactor.